Crescere a volte è doloroso, perché nella vita hai evitato migliaia di dolori. Evitandoli non li puoi distruggere, li hai solo accantonati, hai continuato a mandar giù le tue pene, che sono rimaste nel tuo organismo. Per questo crescere a volte fa male. Quando inizi a crescere, quando decidi di crescere, devi affrontare tutti i dolori, non puoi evitarli. Due sono le cose che la società reprimono. Una è il dolore. L'altra è il piacere. Ed è sempre a causa del dolore che reprimono il piacere. Il ragionamento che seguono è questo. Se non sei mai troppo felice, non sarai mai neppure troppo infelice. Se non puoi vivere la gioia più grande, non proverai mai un profondo dolore. Evitano il piacere per evitare il dolore. Evitano la vita per evitare la morte. Tale logica ha una sua ragione d'essere. Le due cose crescono insieme. Se vuoi avere una vita di estasi, dovrai anche accettare molte agonie. Se vuoi le vette dell'Himalaya, dovrai anche conoscerne le valli. D'altra parte, non c'è nulla di sbagliato nelle valli. Ti occorre solo cambiare atteggiamento. Puoi godere di entrambi. Le vette sono magnifiche e altrettanto sono le valli. Ci sono momenti in cui si dovrebbe conoscere il piacere della vetta e altri in cui è bene rilassarsi a valle. La vetta è assolata, dialoga con il cielo, la valle invece è buia. Ma ogni volta che vuoi rilassarti, devi spostarti nell'oscurità della valle. Se vuoi raggiungere le vette, devi mettere le radici nella valle. Più profonde sono le radici, più in alto si ergerà l'albero. L'albero non può crescere senza radici, e le radici devono penetrare profondamente nel terreno. Dolore e piacere sono parti intrinseche della vita. Le persone hanno talmente paura del dolore che lo reprimono, evitano ogni situazione che potrebbe farle soffrire, non fanno che schivare il dolore e infine si rendono conto che, se si vuole davvero evitare il dolore, si deve evitare anche il piacere. La vita si muove tra questi due poli opposti. È la tensione tra il dolore e il piacere che ti rende capace di creare una musica meravigliosa. La musica esiste solo in questa tensione. Se distruggi la polarità, diventerai apatico, ottuso, ammuffito. Non avrai alcun senso della vita e non ne conoscerai mai lo splendore. La tua vita andrà così sprecata. Chi vuole conoscere e vivere la vita deve solo accettarlo. A volte per poter crescere dovrai passare attraverso tutte le pene che hai evitato e questo fa soffrire. Dovrai passare attraverso tutte le ferite che in qualche modo sei riuscito a non guardare ma più sei in grado di penetrare nel dolore, più grande sarà la tua capacità di conoscere il piacere. Se riesci a toccare il fondo dell'estremo dolore, riuscirai a toccare anche il paradiso, se esiste. Per liberarti dal dolore devi accettarlo. È naturale, è inevitabile. Il dolore è dolore. Un fatto chiaro e semplice. La sofferenza, invece, è solo e sempre rifiuto del dolore, la pretesa che la vita non debba essere dolorosa. È il rifiuto della realtà, la negazione della vita e della natura delle cose. Crescere significa affrontare la realtà, incontrare la fattualità, l'evidenza, qualunque essa sia. Il dolore è puro dolore, non c'è alcuna sofferenza. La sofferenza nasce dal desiderio che il dolore non esita, dal giudizio che il dolore sia qualcosa di sbagliato. Osserva, diventa un testimone e rimarrai sorpreso. A volte ti sorgono queste domande. Perché è capitato proprio a me. Non dovrebbe succedere a me. Nel momento in cui dici non dovrebbe, dai via alla sofferenza. Sei tu a creare la sofferenza. La sofferenza consiste nella tua interpretazione ostile ed è la tua negazione della realtà. E nel momento in cui affermi non dovrebbe esserci, hai iniziato a evitarlo, hai cominciato ad allontanartene. Per cui il dolore, quando sarà il momento, se ne andrà spontaneamente. Non verrà assorbito dal tuo organismo Non ti avvelenerà Sarà presente E tu ne prenderai nota E poi se ne andrà Quando osservi una certa cosa dentro di te Essa non può penetrare nel tuo sistema Ma lo fa ogni volta che la eviti Che la sfuggi Se invece continui ad osservare i tuoi dolori Non li accumulerai Se riesci a guardare il dolore Ogni giorno sarà una gioia nel mettere foglie nuove Nuove fronde Nuovi fiori Nuovi rami Crescerai sempre più in alto, toccherai picchi sempre più nuovi, conoscerai profondità e altezze sempre maggiori, arriverai fino alle vette e così crescere non sarà doloroso. Viceversa, a volte adesso crescere fa soffrire. La causa sei solo tu, è il tuo condizionamento sbagliato. Ti hanno insegnato a non crescere, ti hanno insegnato a rimanere fermo, ti hanno insegnato ad aggrapparti a ciò che è familiare, a ciò che è conosciuto. Per tale motivo ogni volta che il conosciuto scompare tu ti metti a piangere, ti hanno rotto il giocattolo e ti hanno strappato il succhiotto. Ricorda, solo una cosa potrà esserti d'aiuto. La consapevolezza, nient'altro che la consapevolezza. Crescere continua ad essere doloroso se non accetti la vita e l'amore con i loro alti e bassi. Ed è bene accettare l'estate e anche l'inverno. Quando arriverai a questo punto, vedrai, o meglio, c'è un vedere, la nascita del nuovo. Quindi accetta il dolore. Crescere quindi è doloroso perché hai in testa tante cose inutili. Avresti dovuto lasciarle andare tanto tempo fa. Ma nessuno ti ha insegnato ad abbandonare qualcosa. Ti hanno insegnato solo a trattenere tutto, l'utile e l'inutile. E a causa di tutti questi pesi inutili che crescere è difficoltoso, se non ci fossero crescere sarebbe semplicissimo, come lo sbocciare di un fiore.